Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly. Nella trasmissione Zelig c'era uno sketch di Ale e Franz, tutti e due facevano i gangster e c'è questo sketch in cui c'è questo vicoletto con un enorme scatolone, arriva Franz, si guarda intorno, guarda l'orologio, ma dove è finito? Si spalanca lo scatolone e viene fuori Ale. Eccomi, sono qua. E lui lo guarda e gli fa e che, «Che ci facevi lì dentro?» «Beh, me l'hai detto tu di venire qui spedito». Scherzi a parte, comunque molto simpatica questa cosa. Oggi vorrei parlarvi di spedizioni, nello specifico di spedizioni dall'estero, molto più specifico di spedizioni dalla Cina, dei, dai paesi di derivazione cinese come Hong Kong, Taiwan, Singapore e via discorrendo, perché sono i paesi con cui faccio grossi business attraverso eBay, attraverso Aliexpress, attraverso Banggood e portali di questo genere, perché scegliere la giusta spedizione magari spendendo quel dollaro in più può essere la differenza tra ricevere qualcosa forse fra quattro mesi, o riceverla magari in due-tre settimane. Per cui cominciamo questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Rod. Nella saga di Ritorno al Futuro, Hermette Brown si lamenta più o meno velatamente del servizio postale. C'è questa scena molto gustosa nel secondo film, in cui smette di piovere esattamente al secondo in cui ha detto, e lui dice «Ah, il servizio meteo!» Magari il servizio postale fosse così affidabile, ma quello era il futuro, era il 2015, adesso che siamo nel 2020… beh sì, ci aveva ragione Hermet Brown, niente da aggiungere. Tra l'altro la pandemia in corso sta rallentando ancor di più le operazioni postali, come l'impressione che i postini stiano cercando di trovare la soluzione per fare le consegne dei pacchi in smart working. Ma comunque parliamo di spedizioni dai paesi orientali, parliamo di spedizioni dalla Cina, per noi appassionati di acquistare tutto da eBay internazionale, da Banggood o da AliExpress o da TomTop o da altri portali, e quindi spedizioni che tu ordini il pacco e poi si vedrà quando arriverà, giusto? Beh quasi, perché ci sono delle spedizioni che funzionano un pochino meglio e ve ne parlo oggi. E lo so che ci sei tu che starai pensando! Eh, ma tanto io ho Amazon Prime, mi ordino le cose in un attimo su Amazon, massimo domani sono qua! Già, quando però non succede il piccolo incidente di percorso, quando ordini e ti dicono che è stato spedito, e noti quella piccola scritta proprio in piccolo? Che ti dice venduto da Amazon e spedito da Den Shao, Ding, Kachang, Petang, Petauro, Petardo. Ma che ne so, io l'unico cantonese che mastico è il riso, se volete consigli sul cinese chiedete a Barbaroffa. Quando si spedisce un pacco dalla Cina verso l'Italia, le cose vanno molto lentamente, i tempi medi di consegna variano da uno a due mesi, anche se possono essere più brevi in determinati casi e molto più lenti in altri casi. Il mio record personale, al momento, è quello di un pacco ordinato alla fine di maggio, più o meno, e che è stato consegnato all'inizio di ottobre. E questo può del pacco di cui ho il trekking, è il discorso che voglio farvi oggi. Le spedizioni dalla Cina non sono semplicemente una busta con un francobollo sopra, infilata in una cassetta postale e quando arriverà, arriverà. Vi sono delle spedizioni che possono essere tracciate lungo tutto il percorso, sino alla consegna finale. Vi sono delle spedizioni che, oltre a fornire servizio di tracciatura, sono abbastanza veloci. Vi sono delle spedizioni che forniscono servizi di tracciatura solo parziali. Cominciamo dalle spedizioni non tracciabili. Tutte le spedizioni economiche sono l'equivalente di appiccicare un francobollo, infilare in una cassetta postale e sperare che arrivi. Ormai si usano pochissimo, soprattutto per le spedizioni internazionali, perché dovresti coprire completamente il pacco di francobolli, un po' alla Harry Potter, anche se ammetto che i francobolli cinesi sono veramente molto belli. Ma diciamo che una delle spedizioni più economiche pure funzionali che si utilizzano sono quella categoria di spedizioni parzialmente tracciabili, si può tracciare il pacco sino a quando lascia il paese di origine, in alcuni casi sino all'arrivo alla dogana del paese di destinazione. Tra i più diffusi abbiamo Yanwen, che è uno dei sistemi più economici di spedizione. Tra l'altro Yanwen è utilizzato da moltissimi venditori su Aliexpress, praticamente la modalità di spedizione chiamata Kainiao Economy, che viene operata da Yanwen. Mediamente una spedizione con Yanwen impiega dai 45 ai 60 giorni, dal momento in cui il pacco viene spedito in Cina al momento in cui arriva a casa nostra. Certamente è una cosa molto lenta, ma considerate che è quella categoria di spedizione che a pagare magari 10 centesimi. Poi abbiamo le spedizioni standard, ma tracciabili. I tempi di consegna restano sempre tra i 45 e i 60 giorni, ma il pacco è tracciabile lungo tutto il suo percorso, per esempio China Post Air Mail, oppure Hong Kong First Class, la versione equivalente a China Post Air Mail da Hong Kong, abbiamo Singapore Registered Article, ma di questo adesso ve ne parlo un attimo meglio, e abbiamo, talvolta, degli spedizionieri europei che offrono il servizio di spedizione dalla Cina. Sono molto diffusi, per esempio, le poste olandesi le poste svizzere Swiss Post, le poste belga, quelle svedesi, post-nord… Tutti questi pacchi viaggiano in Cina o nel paese di origine come una spedizione specifica di quello spedizioniere, ma quando entrano in Italia viaggiano nel circuito delle raccomandate italiane, sono tracciabili su dove e quando, ed è possibile avere in ogni momento la posizione del pacco. Tra l'altro, utilizzando l'app Seventeen Track, che io uso tantissimo, è possibile avere entrambe le informazioni, quindi lo stato dell'origine e lo stato alla destinazione perché lui traccia su entrambi i portali dopo di queste abbiamo le spedizioni Espresse economiche sono delle spedizioni che di solito nel paese di origine viaggiano come un pacco standard o un pacco più o meno veloce ma in particolar modo nel momento in cui entrano in Italia viaggiano sul circuito di un Corriere Espresso per esempio sul circuito di EMS o di SDA tra questi come spedizioni molto veloci dalla Cina citiamo sicuramente ePacket quando arrivava in Dogana impiegava da una settimana a dieci giorni ad arrivarmi a casa costa circa il doppio rispetto a China, Post, posto ma era molto diffuso un'altra tipologia di pacco, abbastanza veloce, un prodotto di poste italiane servito all'estero lo usano tantissimi venditori di Aliexpress lo usa lo stesso Aliexpress, quello che si chiama Aliexpress Standard Shipping, ed è Cronoposte. Cronoposte è un prodotto italiano che sulle poste cinesi viaggia come un pacco prioritario e nel momento in cui entra in Italia innanzitutto entra nella dogana di Bologna e non in quella di Milano quindi ha delle procedure di sdoganamento un tantinello più veloci viaggia su un circuito di SDAP di generalmente è abbastanza veloce di nuovo adesso con la pandemia le cose stanno andando un pochino più lentamente infine abbiamo i classici Corriere Espressi quelli più utilizzati dalla Cina all'Italia sono sicuramente DHL che è quello con cui mi sono trovato meglio perché è un tantino più costoso degli altri una spedizione con DHL arriva a costare 30 Dollari, anche se l'oggetto che state comprando costa 3 dollari, però arriva veramente in una settimana massimo 10 giorni. Poi c'è UPS, costa un po' di meno di DHL, ma risulta essere un tantinello più lento di DHL, dove DHL arriva in una settimana 10 giorni, UPS, mediamente, arriva in un taglio di settimane, però appunto costa meno di DHL. Oppure alcuni venditori utilizzano FedEx, utilizzano la versione irlandese di FedEx perché è un prodotto offerto, appunto, dallo spedizioniere europeo, e in Italia viaggia sul circuito di SDA anche questo sempre è un una-due o settimane per arrivare. Singapore Registered Article è una forma di spedizione particolare, l'ho usata per tantissimo tempo, l'ho chiesta a tantissimi venditori, soprattutto su eBay, perché fondamentalmente, per qualche strano motivo, impiegava 3-4 giorni dal momento in cui veniva spedito a lasciare Singapore, altri 2-3 giorni ad arrivare alla Dogana Italiana e mediamente meno di una settimana per arrivarmi a casa. Cioè una spedizione con Singapore Registered Article mi arrivava in meno di due settimane. La velocità di DHL al costo di un paio di dollari. Ha funzionato così per tutto il 2017, tutto il 2018 e parte del 2019, adesso per qualche motivo si è di nuovo associato alla velocità standard. Adesso le spedizioni standard dalla Cina impiegano mediamente dal mese ai due mesi per arrivare, poi ripeto con la pandemia le procedure purtroppo si sono rallentate un pochino. Insomma queste sono le spedizioni cinesi, quindi se dovete comprare qualcosa dalla Cina vi consiglio, dove è possibile, di scegliere quantomeno come spedizione economica China Post Air Mail, Hong Kong First Class, che è una raccomandata cinese, viaggia in Italia sul circuito della raccomandata, impiegherà sempre quel mese due mesi, per essere consegnato, però quantomeno avete un'idea dello stato del pacco, avete un'idea di dove andate a finire. Se il venditore è disonesto, come purtroppo mi è successo, quando a un certo punto vedete che il pacco, invece di essere consegnato nella vostra città, improvvisamente risulta consegnato magari a Pinerolo, avete la prova che il venditore ha dato il tracking sbagliato. Altrimenti se, per esempio, comprate da Aliexpress vi consiglio, dove possibile, di scegliere Aliexpress Standard Shipping tende a costare un po' di più, mediamente dai 4 agli 8 dollari a seconda dell'oggetto che state acquistando o della quantità di oggetti che state acquistando, il pregio è che dal momento in cui il pacco viene spedito, viene consegnato in mano al Corriere Espresso, al momento in cui arriva in dogana passano mediamente una decina di giorni e dalla dogana alla consegna finale viaggia sul circuito di SDA tendenzialmente impiegherà due-tre giorni dalla conclusione delle operazioni doganali, quindi mediamente un'altra settimana, dieci giorni, da quando entra in dogana a quando vi arriva a casa. Di nuovo, in questo periodo di pandemia, la consegna cronoposte purtroppo è un pochino rallentata, ma finita la situazione complessa in cui ci troviamo, le cose dovrebbero tornare a funzionare a pieno regime. Insomma, queste sono le spedizioni utilizzabili dalla Cina per ricevere la roba in Italia. Le conoscevate, oppure ogni volta che avete comprato qualcosa dalla Cina, avete chiuso gli occhi, tappato il naso e cliccato a caso «Speriamo che il pacco mi arrivi» e quando arriva, arriva. Sapevate che, appunto, esistono tutte queste forme di spedizione, alcune più veloci, alcune più lente, o quando avete bisogno di comprare qualcosa e vi serve molto velocemente, semplicemente pagate una quantità abnorme di denaro per il Corriere Espresso, almeno mi arriva entro pochi giorni. Non lo so, voi non comprate la roba dalla Cina, vi è capitato la fregatura che ho detto su Amazon di comprare una cosa che poi in realtà viene spedita dalla Cina? Cina. Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag BDBOTR. Che altro aggiungere? Vi ringrazio per essere giunti spediti sino in fondo al vlog, se sono riuscito a farvi conoscere qualcosa di utile per i vostri acquisti dalla Cina, allora vi invito a mettere pollice in alto e condividere con i vostri amici anche su WhatsApp, Telegram le altre app social, particolarmente con i vostri amici che comprano tantissime cose dalla Cina. Iscrivetevi al canale, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, e quello arriva in una